Ciao ragazzi, oggi vi stupirò con un progetto fighissimo. Faremo un Morales in una carrozzeria e adesso vi faccio vedere il progetto. Faremo una macchina europea e una macchina americana e qui in centrale faremo il logo della carrozzeria. Questo è il progetto e adesso vi farò vedere come lo realizzerò. Mi raccomando, mettete un like se vi piace il video. Giorno numero 2. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto seguite il canale. Ciao!